Gloria a Dio. Citiamo un verso della sacra e divina e immutabile parola di Dio che si trova in San Giovanni 3,16 che dice così E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo Gesù affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia una vita eterna vita eterna non morte eterna cioè separazione da Dio ma una vita sempre eterna con Dio però tocca credere nel suo benedetto figliuolo. Ebbene, un amore del genere non c'è mai stato sulla faccia della terra. Pensate che il Dio, creatore dell'universo, si è incarnato in un uomo, chiamato Gesù. Poi ha sofferto quel che ha sofferto per quale ragione? Per la salvezza di tutti gli uomini. Perché tutti. Perché tutti. È scritto nei Romani 3:23 siamo dei peccatori. E come tali ci aspetta una separazione eterna da Dio. Il che significa, come ha detto Gesù, in Matteo 8, 12, dove si va in quel luogo di pena, dove il pianto è lo stridore dei denti. Quindi questo amore, grandissimo, non esiste un altro pari, per tutti gli uomini, loda a Dio. Ma qui devo fare un po' d'attenzione. Nel senso che E Dio ci ha amati Perché non andassimo in quel luogo di pena Ma una volta salvati Noi ci troviamo Nel cammino Ebbene Trovandoci nel cammino Avevo bisogno Di una protezione Divina Ebbene Qui noi eh, veniamo salvati per mezzo della morte di Cristo, per il sacrificio di Cristo, per quel sangue versato sulla croce. Così è scritto qui in Prima Giovanni 1 Giovanni 1:7. Quel sangue è stato così potente da liberarci da un peccato che nessuno se lo può togliere da se stesso non ci sono altri mezzi soltanto il sangue di Gesù ma come già abbiamo detto siamo nel cammino ed allora siamo atti a fallire come dice Giacomo intorno a molte cose ed allora l'apostolo Pietro benedetto il nome dell'Eterno nelle sue prime epistole ci richiama noi credenti ad essere cosparsi col sangue di Gesù cosparsi onda, tutta la nostra vita deve essere onda col sangue di Gesù perché esso è quello che ci preserva se non siamo cospersi con questo sangue il peccato riprende possesso nella nostra vita così è scritto in primo Pietro capitolo 1 verso 2 quindi siamo nel cammino e in questo cammino purtroppo noi falliamo, come abbiamo detto, intorno a molte cose, però se qualcuno ha fallito, ha sbagliato, qui scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola: Confessi i suoi peccati, e il sangue di Cristo ci purificherà da ogni peccato. E qui, purtroppo, c'è una grande confusione mondiale. Conversare i peccati, ma a chi? Al pastore? All'evangelista? A questo o a quella? No. L'Apostolo... Giovanni ci insegna qui nel capitolo 2 i primi due versi figlioletti miei io vi scrivo queste cose a ciò che non pecchiate ma se qualcuno ha peccato confessi i suoi peccati a Dio quindi la confessione va fatta diretta a Dio, non indiretta. Poi continua il secondo verso. E il sangue di Cristo ci purificherà da ogni peccato. Quindi la confessione va fatta a Dio. Allora il sangue di Cristo... Ci purificherà da ogni peccato, altrimenti il peccato, secondo l'apostolo Giovanni, resta, e sono guai molto, sedi. Ma vorrei ritornare all'inizio del verso che Dio ha tanto amato del mondo. Perché ci ha amati? Perché non andassimo in quel luogo di pena, come ha detto Gesù, dove il pianto è lo stridore dei denti. il cammino, come già abbiamo detto noi falliamo allora cosa succede? che alle volte il Dio per il nostro bene usa la verga, perché? per correggerci. quindi Dio, guardate quanto ci ama tanto è vero che queste parole che ho pronunciato adesso, sono scritte nella chiesa eh, eh, nella chiesa di Laodicea questa comunità di cristiani era tutta sviata e il signore la riprende gli dice io castigo e flagello quelli che io amo pensate quindi attenzione anche se veniamo puniti qualche volta anche se Dio insiste nell'osservanza della Sua parola fra i miei, però è sempre perché noi non andassimo in quel luogo di pena. Io flagello e castigo quelli che amo. Pensate, questa comunità non amava, non amava il Dio, eppure il Dio ancora lo amava e lo ha ripresa perché si convertisse e non andasse in quel luogo di pena. Perciò, fratelli e sorelle cari, care, amici, dobbiamo studiarci, fratelli miei, nell'osservanza della parola di Dio, fratelli miei. Perciò, cari fratelli e sorelle ed amici, vogliamo studiarci, fratelli miei, prima di ogni cosa, di amarci intensamente come scrive l'Apostolo Pietro, capitolo 4, verso 8, l'Apostolo Pietro scrive a tutte le comunità, fate attenzione, padre, dicendogli, soprattutto, pensa, usa questa parola, soprattutto, amatevi intensamente l'un con l'altro, Intensamente cosa significa? Intensamente significa amare Dio basta, basta, senza nessun'altra cosa da aggiungere. Dobbiamo amarlo con tutto il nostro essere, l'odio eterno, E questo, fratelli miei, se lo facciamo, ci troviamo nella verità, che sarebbe Gesù stesso che ha detto un giorno: Io. So la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vedete in questo mondo, fratelli e sorelle care, tutte le vie hanno un nome. Ebbene, anche la via del cielo c'è un nome. E questo nome si chiama Gesù Cristo. A Lui sia la gloria che è in eterno.